Ciao a tutti, oggi realizzeremo uno smoothie o frullato e servirà praticamente per darci energia prima dell'allenamento. Ho pensato di aprire questa sezione perché comunque anche l'alimentazione è molto utile prima dei workout e sicuramente un po' di frutta e verdura non fanno altro che migliorare la performance sportiva. Quindi realizzeremo un frullato veramente in pochissimi minuti, solo frutta e verdura di stagione. Allora andiamo a vedere di cosa si tratta.